Ciao a tutti e benvenuti nel mio canale. Oggi vi saluto qui all'aperto. Si sentiranno gli uccellini e si sentiva anche io le tortore Le tortore che tubavano saranno innamorate. Io sono Laura e vi do appunto il benvenuto oggi è un video collaborazione con il canale di cristail che lascerò il link qua sotto e il canale di eleonora vita da infermiera sempre lascerò il loro link dei loro canali sempre nell'info box qui sotto abbiamo deciso di fare questa collaborazione eh, elencando i tre oggetti o le tre cose che a noi ci ricordano qualcosa di particolare, tre cose del passato, tre cose che abbiamo vissuto, che ci ricordiamo e che sono nel nostro cuore, che non potremo mai ehm, non pensare a loro e a volte tu le metti via, le, le riponi, però ti tornano sempre in mano quando meno te l'aspetti e ti portano a quei ricordi e a quei momenti molto particolari che hanno anche caratterizzato la tua vita vita o hanno anche segnato la tua vita eh, quindi andiamo a vedere i miei quali sono poi vi invito di andare a trovare anche eh, cristal ed eleonora nel loro canale per andare a vedere i loro oggetti quali sono vi saluto e vi lascio al video Oggetto, che non è un oggetto ma è un vestito questo questo vestito qua ha segnato un grosso passaggio della mia vita chi mi conosce, chi ha seguito anche gli altri video precedenti, sanno che, sono, che organizzo eventi, sanno che sono una creativa, che mi, mi piace eh, appunto creare e mi sono anche sempre data, questo voi non lo sapete, però ve lo sto dicendo adesso, mi, sempre, so, mi sono sempre prestata per tutti. Quindi quando c'era qualche compleanno o di amico o in famiglia, ho sempre organizzato delle cose molto belle, molto particolari, feste a sorpresa sempre però nessuno mai aveva fatto qualcosa per me mai nessuno e sta cosa mi rodeva un po perché dicevo ma scusa ma perché io devo sempre fare tutti per gli altri e nessuno ma compresi i miei familiari eh? e nessuno fa qualcosa per me un, un bicchiere di coca cola una sorpresa un augurio un po nessuno mai allora cosa ho pensato visto che nessuno fa qualcosa per me, lo faccio io per me stessa e ho organizzato una, una festa quando ho compiuto i miei 50 anni ho fatto una grossa festa l'ho fatta come io desideravo, come io volevo l'ho fatta in una villa stupenda, in un parco stupendo e ho invitato eh, le persone mie più, più care, più intime eravamo una cinquantina obbligo vestito da sera E c'era il catering c'era tutta questa cosa qua biglietto di invito praticamente io compio gli anni a maggio e ho cominciato a organizzare questa festa ho cominciato a organizzarla a gennaio eh, e dal momento stesso che io organizzavo questa festa e prendeva forma e veniva sempre più bella sempre più importante io ero contenta però dall'altra parte sentivo che c'era un qualcosa che mi doveva succedere e dicevo non è possibile che sia tutto così perfetto che sia tutto così bello che tutti dicono di sì mm, che vada tutto liscio e man mano che mi avvicinavo a maggio sentivo questo senso di disagio dentro di me per questa festa e, e dicevo ma secondo me mi dicevo me stessa dicevo io faccio la festa e poi mi succede qualcosa, ma per forza, mi deve, lo sento che mi succede qualcosa. E qualcosa di brutto, ma neanche di bello, perché non mi lasciava il senso di allegria, mi lasciava un senso di tristezza, di amarezza e vabbè. Comunque, sono arrivata quel giorno, tutti gli invitati, bellissimo, molto molto bella, anzi, poi vedete il video, molto molto bella e ho fatto gli anni a maggio. Dunque, dopo una settimana dalla festa, la mia vita è cambiata da così a così. Mi è ehm, crollato il mondo addosso, che mh, scusate, che ancora scusate. <coughs> che ancora adesso non, non riesco a affrontare, non riesco neanche a pensare quindi per me questo vestito rappresenta sia il bello sia il brutto delle cose e mi è costato un capitale, mi è costato tantissimo questo vestito, ma veramente tanto Che adesso col seno di poi ho detto ma sono stata pazza anche perché sono tutti svaroschi. Eh, nella scolatura e nello spacco sono tutti sbaroschi, sono cuciti uno per uno, è stato fatto in una sartoria molto importante eh, di Alessandria, tra l'altro, e molto inna anche. Vabbè, e comunque non è questo che volevo dire, è... ma neanche una settimana, qualche giorno, proprio cambiate la vita. Non sto a prescindere dal su cosa perché non mi piace parlare delle mie cose private però sono scesa dalle stelle alle stalle proprio come si suol dire e ne sto pagando le conseguenze o oh, ancora ora dopo anni e anni e anni ne sto pagando ancora le conseguenze non solo io e, e, e questo non riesco a farmelo passare e, e ogni volta che io ci penso mi viene proprio un, un magone e, e, e, e, questo, e questo è il primo oggetto mi sono un po' dilungata ma ve lo volevo dire ma eh, voglio, voglio lanciare un messaggio su questa cosa qua ah, specialmente ai ragazzi sia maschi che femmine che mi stanno seguendo ragazzi godetevi la vita non rinunciate a nulla fate quello che vi sentite è logico, non rubate, non rapinate, non drogatevi non quelle cose lì, no però tutto ciò che concerne il divertimento per se stessi, fatelo. Perché poi alla fin fine della fiera eh, vi dedicate tanto agli altri, però poi alla fine non vi rimane un pugno di mosche, almeno. Io, a me è successo questo, a me non è rimasto un pugno di mosche, quindi divertite. Allora, secondo oggetto, secondo oggetto che è sempre un vestito. L'ho usato per uno spettacolo dedicato a Marilyn e l'abbiamo fatto in una piazza, in una grande piazza di una grande città italiana. C'era una marea di gente, tantissima gente, e... e lì mi è venuto un attimo il panico da palcoscenico, anzi, il panico da palcoscenico mi è venuto. La proprio la prima volta che esiste il panico da palcoscenico M mi è proprio successo la prima volta che uscita, so, sono uscita con uno spettacolo era un balletto tra l'altro mm, io sono una persona molto tra non tranquilla non me ne frega niente non ho paura prendo e vado in teoria in pratica quando mi, mi capita eh, proprio il fatto davanti e eh, sono un attimo così quindi io dovevo uscire in questo palcoscenico con le mie compagne, colleghe dovevo ballare non mi ricordavo più niente un attimo prima ero lucidissima come entro in palcoscenico vedo tutta quella gente bloccata non sono più riuscita a muovere. Non, non, non, mu muovere il cervello non sapevo più cosa dovevo fare boh, dovevo ballare ma non mi ricordavo più niente ho fatto tutto il pezzo praticamente il pezzo mi hanno detto anche che l'ho fatto bene Boh, eh, con la mia collega dietro. Tra l'altro ero anche davanti. Non è che avevo un punto di riferimento. La mia collega dietro che mi diceva: fai questo, fai questo, fai questo. Mi, mi suggeriva, mi ha suggerito tutto il pezzo. L'ho fatto, quello è il panico. Comunque, torniamo al vestito. Il, vestito: il vestito che era un costume praticamente per di Merlin. Questo, questo è il reggiseno, ragazzi, questo, e la gonna che era questa la gonnellina che è questa tutta sbirluccicante e questo qui è un periodo della mia vita che dove mi sono divertita dove con le mie amiche proprio le mie compagne di ballo giravamo giravamo molto facevamo questi spettacoli e veramente divertita tantissimo Ok, adesso passiamo al terzo e ultimo oggetto. L'ho tenuto per ultimo perché è una cosa dedicata a voi. A voi. Che sarebbe questo? Questo qui. Questo ciondolo qua. Questo ciondolo qua è eh, rappresenta il mondo. C'è l'universo, e con tutti i pianeti con tutte le stelle tra l'altro ed è fatto di rame il rame forse molti non sanno forse lo sanno è un trasmettitore di benefici questo, questo è unico è un pezzo unico ehm, adesso vi spiego il pezzo unico ehm, trasmette benefici come dicevo eh, lo porto sempre nei momenti particolari nei momenti della mia vita perché dà segni di positività eh, sai è un talismano è un talismano della for eh, fortuna con tutte le sue energie possibili e immaginabili quindi io quando ho qualcosa mi a lui sento che mi dà la forza di poter affrontare qualsiasi cosa ed è molto importante e molto utile allora cosa ho pensato ma perché tenermelo solo per me ho pensato a chi piace, chi piace di voi, perché sono anche... no, l'avevo già detto, creo gioielli. Eh, a chi piace, a ragazze che vi piace, che lo volete, eh, è logico c'è un costo, perché comunque un costo di lavorazione c'è scrivetemi nell'email e vi do informazioni e guardate che è molto bello è molto particolare molto estroso no è proprio una cosa che la sento proprio mica e trasmette come vi ho detto positività molta positività con questo finito eh, vi mando un grosso bacio e un grosso abbraccio, vi invito ancora di andare a vedere il canale di Christyle e di Eleonora, sono curiosa anch'io di vedere, vedere i loro oggetti quali sono, a presto, iscrivetevi al mio canale se non siete ancora iscritti, un like se vi è piaciuto e ciao!